Parliamo di lavoro e del rischio di perdere il lavoro, ne parliamo dei dipendenti della Roma Multiservizi e lo facciamo eh, con un eh, nostro ospite eh, che abbiamo appena raggiunto al telefono. Si tratta di Roberto Di Palma, Movimento 5 Stelle, consigliere comunale. Eh, buongiorno a voi e a tutti. Grazie per essere con noi. C'è molta preoccupazione a Roma per i dipendenti. Eh, della Roma Multiservizi eh, so che c'è stato un incontro anche piuttosto acceso in, in Campidoglio un intervento anche suo vorrei che sì. ci aggiornasse su, sul futuro perché parliamo eh, di migliaia di lavoratori credo più di 2000 se non sbaglio 2500. Ecco, e, e la preoccupazione è grande loro sono da molto tempo sul piede di guerra ci racconta insomma un po' che cosa sta succedendo e come intende sì. intervenire il comune allora, noi siamo, adesso abbiamo approvato gli atti per una, la costituzione di una società eh, di primo livello e abbiamo, vogliamo bandire una gara, una gara a doppio oggetto, è eh, una tipologia di gara prevista dall'ordinamento giuridico italiano, non è stata molto utilizzata fino adesso, noi riteniamo che questa fa assolutamente al caso nostro e con questa gara noi chiediamo un soggetto privato con cui eh, realizzare una società, un partner con cui Roma Capitale deve realizzare la società e mettiamo a bando un pacchetto di, di servizi. Era l'unico modo secondo noi per mantenere unita la compagine lavorativa e dare un buon servizio alla città. E con, con questa modalità noi eh, riusciamo a salvare 2.500 posti di lavoro ed è quello che noi abbiamo fatto in aula eh, martedì scorso. Ecco, ehm, diciamo che la preoccupazione di questi lavoratori non è una cosa che arriva da oggi, no? si porta avanti nel no, tempo ed è no, una diciamo situazione che, che si, si sta trascinando. Prego, prego. Sì, sì l'interruzione è stata eh, oramai da, da due anni con il tempo noi abbiamo, abbiamo fatto delle scelte in un primo momento avevamo anche valutato l'ipotesi di una internalizzazione ma poi ci siamo resi conto che il percorso attraverso il quale bisognava parlare, passare con le norme che sono in vigore attualmente era talmente stretto che abbiamo preferito la gara a doppio oggetto perché ci dà una maggiore garanzia di poter tutelare sia i lavoratori e di poter offrire una buona qualità del servizio diciamo che martedì c'è stata una, un nata abbastanza pesante sì. in consiglio anche perché eh, ci veniva, eh, venivamo accusati che non era particolarmente forte la clausola eh, sociale, cioè il poter passare i lavoratori, in realtà quello è previsto dai patti parasociali, all'articolo 6 noi diciamo che c'è la clausola sociale nel rispetto della normativa vigente, ehm, è stata un po' una dialettica un po' se vogliamo quelle opposizioni pretestuosa eh, perché in realtà loro volevano il rafforzamento di questa clausola. Sì. In realtà noi non possiamo andare oltre la normativa vigente, nell'interlocuzione della giornata abbiamo anche valutato di poter accogliere un emendamento, a quel punto però abbiamo chiesto agli uffici di poterlo valutare, gli uffici hanno espresso parere negativo, ci hanno detto guardate fate attenzione che questa cosa mette addirittura in discussione tutta la, quanta la gara perché con questo emendamento si va al di là della normativa una forza responsabile a quel punto dice no, no ai giochini di, di palazzo che vuole mettere il punto su determinati argomenti, noi la clausola sociale c'è e c'è nel rispetto della normativa vigente. Quindi Questa non si va importante. fuori dalla normativa? Eh, no, assolutamente questo... no. Quello... Eh, tengo conto che poi mh, noi siamo, ci siamo trovati negli ultimi giorni, mh, che dovevamo approvare il bilancio e dovevamo anche approvare questa delibera. Il giorno prima del 31, che poi era l'ultimo giorno come potevamo approvare la delibera su molti servizi, il giorno prima noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo detto andiamo avanti con le, le, i lavori del bilancio oppure portiamo uh, in aula la gara a doppio oggetto. Ecco, Noi abbiamo preferito portare in aula la gara a doppio oggetto perché era prioritario per l'importanza che riveste questo, questo argomento. Tutto il resto, detto francamente, lo riteniamo un po', eh, un po pretestuoso. Mm, siamo a una svolta, possiamo rassicurare in qualche modo i dipendenti cioè guardi io ti strada... dico questo noi già abbiamo presentato questa gara l'anno scorso e abbiamo avuto dei rilievi dall'autorità garante del mercato sì. per cui l'anno scorso l'abbiamo ritirata in autotutela, è iniziata un'interlocuzione con l'autorità garante del mercato e abbiamo accolto i rilievi che ci hanno fatto e poi gli abbiamo dato tutti gli atti della gara prima di andare in aula in modo tale che eravamo sicuri che la cosa andasse eh, fosse corretta, il 6 L'autorità garante del Mercato ci ha mandato un suo parere positivo, noi ci siamo sentiti più tranquilli e a quel punto abbiamo portato in aula il provvedimento. Nel percorso stato, ci sono stati altri pareri che hanno un po' rallentato la questione, ma per noi questa è la strada maestra e, ed è quello che intendiamo fare e siamo convinti che con questa modalità salviamo sia l'occupazione che la qualità del servizio. E che non è certo cosa da poco, anche perché no. vogliamo ricordare di cosa si occupano i lavoratori della multiservizi, sono presenti sì, in sì. molti ambiti delicati anche, no? Sì, diciamo che soprattutto eh, loro hanno questo appalto che si chiama Global Service e eh, sono tutti i servizi legati alla scuola, per cui bidellaggio, eh, pulizie, eh, trasporto disabili, Ehm, il verde ce ne sono molti di servizi che loro che svolgono occupa, e hanno no? corso esattamente noi ne abbiamo messi quelli che riguardano la scuola li abbiamo messi all'interno eh, di questo pacchetto e facciamo questo tipo di gara Beh, insomma speriamo bene anche perché appunto, la, ripeto, è, è un settore che vive in grande apprensione ormai da molto tempo sì. e sono sì. ripetute nel tempo state le manifestazioni, scioperi Sì, lo eh, sappiamo, sa hanno dubbiato no? della, appunto, eh, beh, della nostra bene Quest'inverno di parlavano, dicevano sì, di essere prego. stati raggirati con un gioco di parole no. No, in riferimento alla sindaca ma devo dire insomma ricordo sì, diciamo, nel tempo... guardi, le, le dico qual è stato poi l'equivoco che noi abbiamo nel corso del tempo all'inizio appena eravamo arrivati avevamo detto che oggettivamente poteva essere l'internalizzazione dei lavoratori in una società di primo livello una soluzione però poi a fronte di un'analisi approfondita di tutte le norme ci siamo resi conto che questo percorso era troppo stretto e troppo pericoloso eh, che poteva essere soggetto a degli, degli attacchi a dei ricorsi poi sostanzialmente Abbiamo preferito non rischiare e cercare di andare su una tipologia di gara che ci dava maggior respiro e maggior possibilità di andare avanti che non l'internalizzazione, che era oggettivamente un percorso molto, molto, molto stretto e pericoloso. Allora, prima Uf, di... Prego. No, no, concluda, credevo di essere concluso. Mm -hmm. No, no, no, no questo... prego, non mi dia. No, le vorrei, approfittando della sua gentilezza a quest'ora del mattino, sì. eh, farle qualche domanda, anche visto che di questo si occupa, come ci ricordava giustamente poco fa, parlare, eh, una, fare una riflessione sulla situazione, sullo stato del verde eh, nella nostra città, lei sa sì. che è un tema che sta molto a cuore ai romani e che sì. purtroppo ci sono molti parchi, aree verdi che vivono un stato di degrado importante eh, sì. tanti cittadini anche che si auto-organizzano i fatti proprio per il legame che c'è con il territorio, ecco vorrei capire che aria tira da questo punto di vista? Ormai siamo nella pausa quasi estiva, ma da settembre eh, potremo sì. tornare a vedere qualche parco restituito al suo decoro e alla sua dignità? Assolutamente sì, eh, tenga conto che il nuovo codice degli appalti, che è un codice molto complesso, fa sì che eh, alcuni appalti che noi abbiamo messo in atto adesso siano stati un po' ritardati. Noi abbiamo 9 milioni eh, sul verde 5 milioni sul verde eh, verticale e 4 milioni sul verde orizzontale adesso verrà sbloccato quello del verde orizzontale e per cui che abbiamo che significa? Ce lo spiega perché parliamo anche poi che cosa alberi, significa? Alberi, potatura degli alberi, il verde eh, il verticale e l'orizzontale è lo sfalcio dell'erba Praticamente sono, sono due tipologie di appalti eh, diversi, eh, esattamente, verrà adesso a breve questo appalto verrà assegnato, diciamo che una cosa, che noi ci troviamo in una situazione economica dove le risorse di Roma Capitale sono molto, molto limitate e risicate eh, e noi riusciamo a fare quello che, cioè facciamo quello che riusciamo a fare, perché oggettivamente sul verde ci sarebbe bisogno di una quantità di denaro molto più alta, Ora, eh, noi stiamo mettendo i, i, i conti di Roma Capitale, tentiamo piano piano di metterli a posto, però è un lavoro difficilissimo e molto complicato, col tempo avremo degli spazi di manovra sempre maggiori e dedicheremo maggiori risorse sul verde di quanto non siamo riusciti a effettuare fino adesso, eh, per cui con il senso? tempo siamo sicuri di poter riuscire a risolvere questa cosa e poter dare un decoro giusto alla città ecco questo è quello che ci attendiamo in che senso lei parla di eh, spazi di manovra maggiori pensa a un miglior rapporto anche con il governo che possa eh, insomma concedere Ma qualche potere in più a roma e quindi anche di, qualche... diciamo che più noi teniamo a posto i conti di roma capitale e più ci sono c'è la possibilità di poter utilizzare dei fondi da poter dedicare ai servizi della città, questa è, è una cosa indipendente anche dal governo, poi vediamo con l'interlocuzione con il governo quello che c'è da fare per poter dare a, a Roma il giusto rilievo, come noi stiamo chiedendo da molto tempo, dare anche un'autonomia gestionale più ampia, così come hanno le, anche le altre capitali europee. E questo è un altro discorso importante che dovremmo affrontare con questo governo per far sì che eh, Roma possa risolvere alcuni E anche risorgere <ride> questo <ride> <'absus Un> lapsus. floridiano <ride> <ride> perfetto. Ci sta tutto. No, io, io, io la stavo ascoltando con molta Bene. attenzione, mi fa sì. piacere che vi siano dei giovani eh, politici che, che, che ce la mettono no, tutta Un meno giovane. No, eh, bene, <ride> ma, ma quanti anni ha? 83. Eh bene, bene, per l'età di oggi è giovane, che veramente ci, credono, ci credono ancora. Sì, sicuramente, Naturalmente sicuramente. io sulla questione dell'autonomia eh, ho un mio eh, particolare pensiero che Roma sia sempre difficile e difficilmente sarà autonoma anche il più forte dei politici. Nel la gestione di determinate cose, purtroppo, dico, non so se mi spiego. Però è l'obiettivo su cui andare, ed è una cosa molto importante. Tra l'altro, certamente una cosa è io, ho votato, io ho votato la, la signora Raggi, per cui ah, si immagini se sì, io però. ho creduto o non ho creduto da prima in voi. Quindi bene. mi raccomando, e datevi da fare. Ecco, Assolutamente cioè. è quello che stiamo facendo <ride> dalla mattina a sera con molta difficoltà, so. ma con grande impegno. Con e... molta difficoltà, lo so, con molta sì, difficoltà, sì. e, e sì. bisogna, bisogna mettercela tutta. Va bene, bene allora iliano. ringraziamo il nostro ospite grazie per essere grazie stato con noi e comunque buon lavoro perché ne grazie. avete tanto non c'è dubbio grazie grazie Gra a grazie di palma grazie a, a tutti gli ascoltatori grazie, grazie. buon lavoro, Buona buon lavoro.